L'arte è sicuramente una forma di linguaggio. In questo linguaggio l'artista decide come comunicarci il suo messaggio. A volte gli artisti contemporanei decidono dei modi simbolici che la gente comune difficilmente comprende e dà lo stesso valore. Quanti di noi pagherebbero per acquistare un quadro in cui l'artista decide di recitare una tela attraverso una lama trasmettendoci così il concetto di spazio, di attesa.